Ciao rivoluzionario, ma tu ti sei mai chiesto cosa voleva dire quel wow bam lu bla Io quando ero ragazzino, ci impazzivo, perché pensavo che fosse una cosa che avesse un significato. Wow bam blu bla E provavo con il dizionario d'inglese a andare a tradurre questo vuobloba nuopla e Mi chiedo, ma perché? Cosa vuol dire sta cosa? Ma soprattutto perché Little Richard ha scritto questa canzone stupenda, ma con un testo, con un titolo italiano che si chiama Tutti Frutti? Che senso ha? Se te lo sei chiesto anche tu, rimani fino alla fine, perché alla fine del video parliamo della storia appunto di questa canzone straordinaria che rese famoso il nostro buon Little Richard. Adesso però... Dopo esserti iscritto e aver attivato la campanellina, ovviamente, eh, parliamo un po' della sua biografia. Cercherò di essere più stringato possibile. Eh, allora, lui nasce nel 1932 a Macon, in Georgia. Nasce in una famiglia religiosa. Lui e i suoi undici fratelli, insieme alla mamma e al papà, fanno parte di un gruppo vocale, eh, che si chiamano i Pennyman Singers, eh, che girano appunto le chiese della Georgia per esibirsi. Eh, il piccolo Richard si fa notare subito per questa voce esplosiva, al punto che viene soprannominato Warhawk, eh, falco da guerra, e insomma fa vedere subito un enorme talento, un'enorme capacità. Il problema però qual è? Che lui è omosessuale. Il padre lo scopre e quando, circa, quando lui ha circa 13 anni viene allontanato dalla famiglia. Ora a questo punto io ho trovato molto poco su questo periodo della sua vita, eh, sembra che sia stato adottato, o comunque sia, abbia vissuto un, con una famiglia bianca, ab, sia riuscito a imparare a suonare il pianoforte e si sia dedicato alla sua passione più grande che era appunto la musica. All'età di 19 anni eh, registra il suo primo disco con l'RCA, non è un, un successo strepitoso, e, e in più succede una cosa eh, drammatica che segnò molto Richard e eh, un po' per tutta la vita: cioè, il padre venne ucciso davanti a casa sua con un colpo di pistola, insomma in che, che bell'ambientino ambientino deve essere eh, vissuto il buon richard eh, continua comunque lui a, a, a produrre dischi a suonare eh, nel 53 nel 54 eh, appunto fa altri lavori per la Peacock records eh, però come dicevamo solo nel 55 tutti i frutti eh, comincia la sua ascesa verticale diciamo nella popolarità eh, e sforna dei fantastici it come Sleeping and Sliding, eh, come Launton, Sally, eh, come Ribbid Up, come La Mitica Lucille, solo per dirne alcuni. Però diciamo questo successo, che appunto, come abbiamo detto, gli ha fruttato all'inizio tutti i frutti, eh, lo porta a una vita dissoluta. Il ragazzo che appunto era cresciuto in una vita religiosa probabilmente ha avuto uno scrupolo morale etico al punto che nel 57-58 si ritira dalle scene del rock eh, alcuni brani continueranno ad uscire in quegli anni perché registrati precedentemente ma lui insomma smette di fare concerti rock si dà al cristianesimo spinto si mette a predicare come appunto aveva sognato quando era quando era ragazzino e fa anche degli album gospel. Tra l'altro, sono andato a sentire questa musica gospel, è veramente bella, veramente interessante e io non l'avrei mai associata. In realtà a Little Richard se non, non l'avessi scoperto in questo modo. Quindi, è solo nel 62, probabilmente stufo un po' dell'ambiente delle chiese della predicazione, gli manca il rock and roll, gli manca, probabilmente la, la folla e torna alla ribalta eh, con nuovi dischi con nuovi successi chiaramente i successi di questi anni degli anni 60 non sono come quelli del, di qualche anno prima diciamo hanno un successo moderato e solo nel 66 67 che esce pur dog e un album dal vivo mi sembra una raccolta di brani di un album dal vivo e arriva tra i dischi più venduti tra i cento dischi più venduti e quindi gli dà un'altra botta di successo di notorietà questa appunto allora precipita però nella vita dissoluta eh, diciamo della rock di prima con il classico solito ormai per le rock star abuso di stanze stupefacenti e si parla poi insomma, di orge di varie esregolatezze, e però insomma rimane sempre un personaggio eh, amato sia dal pubblico che dalla critica per tutti questi anni arriva il 77 e succede una cosa che gli fa cambiare di nuovo gli fa capire che forse sta un po esagerando e nella fattispecie un suo amico lo minaccia di morte con una pistola perché voleva i soldi per, per la droga eh, questo avvenimento, lui tra l'altro si salva perché fortunatamente aveva dei soldi in tasca e glieli dà, eh, però questa cosa lo, lo sconvolge parecchio, eh, quindi di nuovo decide di darsi una ripulita, si riavvicina al cattolicesimo, comincia a fare con comizi di predicazione e quant'altro, continua a suonare il gospel, nel frattempo continua anche a suonare in generale i suoi pezzi, e, e insomma fino ai giorni nostri è stato un personaggio veramente incredibile chiaramente negli ultimi anni da, della vecchiaia era più impegnato a come dire, portare avanti lo show del suo mito ma come è giusto che sia diciamo del mito che, che si è creato però è un personaggio che per tutta la vita ha dato un esempio di energia di carica di musicalità di voglia di, di cambiare, insomma un rivoluzionario vero. Ora, come vi dicevo all'inizio, torniamo alla storia di Tutti Fruity. La racconto brevemente. Siamo nel 1955, il nostro Little Richard è dovuto tornare dopo la serie iniziale di insuccessi discografici nel suo paesino a Macon in Georgia. E sta lava, lava i piatti per 10 dollari alla settimana, mi sembra una cosa di questo tipo. È ovviamente avvilito perché dal vivo eh, piace tantissimo, riesce a smuovere gli animi, ma appunto non riesce con i dischi a, a vendere, a piacere arrivare al pubblico bianco. A un certo punto, in una delle tante serate, nel suo locale arriva a suonare eh, Lloyd Price, che era un personaggio famoso del mondo R&B. e eh, Lui riesce a farsi mettere al, al, al bancone per servire dei drink e quindi per poter partecipare al concerto. Alla fine del concerto si infila nel camerino e eh, obbliga, tra virgolette, Price ad ascoltare una sua esibizione, cioè lì un pianoforte e suona Ciuli Frudi, che era una delle canzoni che lui preferiva. Eh, subito Price viene colpito dall'energia incredibile di, di questa canzone, ma soprattutto di, di Lita Richard, e, e gli consiglia appunto di eh, rivolgersi, di fare un demo e, e portarlo a Art Roop, che era un famosissimo produttore di allora. Arthroop si fa un po' corteggiare, sta di fatto che qualche mese dopo eh, acconsente a fargli registrare un album e eh, lo affianca con un grande produttore che era Robert Blackwell, eh, quindi insomma mettono insieme una, una band, si, eh, vanno in sala, registrano. Eh, dopo le registrazioni però ne Blackwell né Richard sono contenti. Eh, lui probabilmente ancora si sente troppo relegato in un genere diciamo nero, un genere blues e la sua voce incredibile, la, la sua attitudine non viene fuori ancora al 100%. Per consolarlo il buon Blackwell lo porta in un night, come si fa sempre con degli amici, quindi se mi vedete triste amici sapete come tirarmi su. Stanno mangiando, a un certo punto c'è il solito piano. Il richard sale sul palco e si mette a fare tutti i frutti lui incredibilmente colpito da questa esibizione decide che va registrata quella quindi tornano in sala e cominciano a registrare c'è il problema però che tutti i frutti come la cantava inizialmente little richard era una canzone super sconcia cioè faceva riferimenti sessuali espliciti e quindi non poteva essere venduta commercializzata a questo punto allora cosa fecero? Chiamarono una cantautrice detta Dorati la la vostri Bast, la che eh, in sostanza ripulì un po' eh, questo testo, quindi sostituì le, le parolacce, le allusioni troppo dirette, troppo eh, volgari, con espressioni più family friendly. Eh, il risultato come sappiamo appunto fu una bomba atomica e fu veramente una canzone che ad oggi mantiene la sua energia la sua carica e il suo sound è incredibile ecco, non sembrano assolutamente quelle musiche che metti e suonano come vecchie come superate è proprio un sound ancora assolutamente vivo è un esempio altrettanto vivo di, di cos'è il vero rock eh, se questo video ti è piaciuto mettimi il like eh, se mi commenti ancora meglio magari mi dici di quale altro artista vorresti sentire parlare eh, se invece ho detto cose imprecise o ho dimenticato cose fondamentali dimmelo perché io faccio così leggo un sacco di cose e poi mi metto davanti al video dico un po quello che, che, che dico ma spesso uh, tralascio delle cose o dico cose imprecise quindi aiutatemi a fare dei contenuti interessanti e belli detto questo ragazzi alla prossima eh, state bene ciao